Grazie Presidente. Come rimarcava bene il Consigliere De Priano, il centro culturale Samorante era diciamo, in assenza di vita dal 2015. Segnalo che nelle previsioni di bilancio 2016 fatte dai commissari prefettizi, all'interno di cui questa amministrazione si è mossa, non c'erano risorse allocate per la gestione del Centro Culturale del Samorante né previsioni, come diceva lei, di gestione delegata attraverso strutture dell'amministrazione capitolina. È utile forse sapere che tra eh, le primissime sopralluoghi fatti da me nel, nell'autunno dello scorso anno ce n'è uno fatto al Centro Culturale del Samorante. Noi abbiamo immaginato, abbiamo immaginato, in realtà abbiamo costruito un percorso, eh, torno un attimo indietro. Condivido pienamente la valutazione della rilevanza del Centro Culturale del Samorante per quel quadrante. È un quadrante in cui, peraltro, segnalo non si è sviluppato il sistema delle biblioteche pubbliche, che, come eh, credo ormai chiaro, è considerato da questa amministrazione lo strumento essenziale strategico per la diffusione dell'attività culturale sul territorio. Eh, la mia opinione è che la, eh, il sistema utilizzato in passato, cioè dell'affidamento a zete ma della gestione in modo più o meno ordinato e disordinato di servizi di attività culturali, no, laddove c'era incapacità di intervenire con altre istituzioni, fosse un sistema che da, una, da un lato eh, generava e ha generato una espansione dei confini della società fuori dalla prestazione dei servizi che sono quelli che sono propri no, per, per statuto e che peraltro sarebbero oggi in parte incompatibili col testo unico delle partecipate e dall'altra parte una difficoltà nel creare quel livello di integrazione tra i diversi sistemi culturali a cui l'amministrazione capitolina dà indirizzo. Dunque, nell'operazione di riordino che noi abbiamo intrapreso con prima la delibera 126 di giunta comunale e poi le revisioni dei contratti di servizio, che prevede un riordino delle competenze interne quindi senza, eh, che corrisponde a criteri diciamo, di omogeneità, di pura razionalità, non abbiamo visto in Zetema lo strumento per risolvere questo problema abbiamo di volta in volta cercato di individuare laddove no, il centro principale di competenze esistenti potesse essere esercitate dal punto di vista della programmazione e sulla base di quello poi istruire i servizi tecnici e supporto. In questo caso, alla luce della considerazione che facevo anche in precedenza, cioè che quella zona è una zona in cui la rete delle biblioteche civiche non è presente e peraltro non ci sono neanche librerie commerciali, noi abbiamo individuato nell'istituzione biblioteche il perno per la realizzazione di un progetto di gestione sul territorio del complesso del centro del Samorante che veda ovviamente in attiva compartecipazione l'associazionismo del territorio e per quanto riguarda lo spazio che ha una funzione teatrale, una relazione ovviamente con il Teatro di Roma a cui attorno a cui abbiamo, peraltro ripercorrendo strade che in qualche modo originariamente erano state pensate rimesso in ordine il sistema di relazioni con gli ex teatri di cintura, come sapete è stato pubblicato di recente il bando per la riassegnazione dei tre teatri di periferia questa volta però appunto a cura del teatro di Roma nell'ambito di questo rapporto dunque, chiedo scusate, silenzio in aula per favore dunque noi, dopo questa serie di valutazioni, avendo anche messo a disposizione del Municipio la possibilità di svolgere attività temporanee come abbiamo fatto nel caso del Cine Aquila, con però delle difficoltà tecniche derivanti dal fatto che non tutta la documentazione sullo stato di fatto del, dei, dei fabbricati è disponibile a seguito anche di queste transizioni no, plurime che sono state fatte sulla, cioè dalla progettazione in poi. Eh, abbiamo fatto un sopralluogo il eh, 7 giugno di quest'anno con Municipio e Istituzione Biblioteca, ad esempio di cui è cominciato un processo di carattere formale che vede l'Istituzione Biblioteca nel soggetto, nel soggetto dinamicamente proponente a un progetto di gestione della, del centro Elsa Morante. Per questo abbiamo anche eh, costituito delle eh, eventuali riserve limitate per interventi di messa a norma no, impiantistica, dove questi fossero necessari, che riguardano sostanzialmente l'assenza di documentazione, ed è partito un percorso di eh, approfondimento rapido, come abbiamo fatto sull'Aquila, per la verifica la ricostruzione della, diciamo, del set di documenti che sono sparsi, diciamo, si sono sparpagliati nel corso degli anni nei diversi angoli di questa amministrazione. Eh, il, abbiamo convenuto col municipio che questo fosse l'iter c'è stato uno scambio di corrispondenza tra diciamo, gli uffici centrali e il municipio a cui il municipio ha risposto con, con adesione a questo punto siamo nella, nella fase di definizione delle modalità a cui l'istituzione biblioteche possa svolgere funzioni di coordinamento non sto parlando di gestione unica ma di coordinamento della, no, delle attività del centro Elza Morante ovviamente immaginando che all'interno del centro culturale del Zamorante, che appunto come lei dice giustamente non è solamente un teatro, è un centro complesso, ci si possono svolgere attività eh, teatrali e eh, diciamo, di spettacolo dal vivo, però avendo un presidio permanente che è costituito dal dall'istituzione di una biblioteca civica del Polo. Segnalo peraltro che... La parte di arena cinematografica eh, richiede un intervento di messa a norma perché successivamente alla sua realizzazione sono state modificate no, le norme che riguardano la sicurezza pubblica nei luoghi di spettacolo, pertanto la struttura attuale non corrisponde più alle norme intervenute successivamente alla realizzazione c'è cioè la necessità di fare no, un intervento di messa a norma per cui vanno reperiti i fondi in investimento. Ha fatto una Consigliere Diago. E io... Credo di aver illustrato il, la, la materia. Il nostro obiettivo è di eh, giungere alla, alla definizione del progetto di gestione la, eh, nei termini in cui dicevo entro la fine del corrente anno, in modo da poter riaprire in via definitiva il centro Elsa Morante al più presto per le ragioni di necessità che eh, anche lei, consigliere, eh, sottolineava. Grazie.